Bentornati su MyFootballJersey. Torniamo a vedere le squadre delle nazionali che hanno disputato gli ultimi mondiali. Questa è la seconda maglia della Croazia in versione FAN. La maglia da trasferta della Coppa del Mondo Nike Croazia 2022 ha una combinazione di colori tipica per la maglia da trasferta della Croazia. La maglia combina una base blu scuro con, con elementi grafici azzurri e loghi rossi. Ufficialmente i colori sono Black Ned Blue, University Red. Ciò che rende unica la maglia da trasferta della Croazia è il design grafico. È dotato di pedine sfocate sulla parte superiore. La Croazia ha avuto magliette da trasferta blu nere o blu scuro nell'ultimo decennio dal punto di vista del modello la maglia da trasferta croazia 2022 si basa sul design della coppa del mondo nike 2022 questa è una delle mie maglie preferite sarà anche in virtù dello strepitoso campionato del mondo che ha fatto ma nella mia classifica questa prende no scusate 5 stelle il massimo bello le sfumature questa scacchiera tipica della Croazia, bello i colori veramente una maglia ben riuscita. Il costo che vedete qui sopra è veramente bassissimo per una versione fan fatta veramente bene e con dei tempi di spedizione eccezionali. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Vi eh, prego di visitare il sito per vedere anche quali altri sconti sono disponibili. Ora vi prego di